Salve cari amiche ed amici, stavo per uscire, ma faccio questo breve video di quello che mi è successo questo pomeriggio. Beh, adesso sono le 5:05:20. Faccio questo video prima che venga notte, ma mi siedo un po' e vi parlo. Eccoci qua con il nostro Nokia Asha 302 dicevo alle tre e mezza 4 dopo tanto tempo che non c'entravo nel mio account di eh, facebook credo gabriele ezechiel forse una settimana forse meno che non entravo che non accedevo alla conta accedo alla conta e lì di nuovo il tormentone che erano mesi che non succedeva o anni che vogliono verificare l'identità perché hanno paura che sia un bot che un cct insomma e ti fanno il test di riconoscere i tuoi contatti ma io dico che necessariamente solo se è un account finto uno non riconosce i contatti ma io ho mille contatti perché il mio account di facebook è del 2010 anzi forse di prima quindi in più di 5 o 6 anni e ho molti contatti anche perché molti sono stati i profili che hanno richiesto di diventare contatti miei pensa se mi devo ricordare il nome di tutti poi un'altra cosa Vado a compilare il campo, però non c'è non funziona il bottone Enter, c'è soltanto quello accanto. Continua. Quindi, se tu mi scrivi e metti continua, ti dà come errore, e quindi una chance. Meno, una chance sbagliata vabbè, ma una chance giusta. Magari dopo toppi. Quindi c'è la trappola chiedono il nome di un determinato contatto e non puoi mettere enter schiaccio enter nel computer e non succede nulla allora esco fuori e rientro e il bottone di enter del test non funziona a parte il fatto che vorrei sapere da qualcuno di voi se c'è un modo di rimediare a questo ma facebook rompe un po i coglioni io in eh dal 2010 non ho mai avuto nessun problema con google plus non mi ha mai fatto nessuna comprovazione d'usuario nessun test stupido invece facebook va dritto a una cosa perché io già avevo fatto la verifica di usuario di utente la certificazione no che ti mettono un v accanto verde che ti chiedono il cellulare e io gli avevo dato il numero poi però ti chiedono anche i documenti e lì inizia a essere seria la cosa perché finché mi chiedono eh, il numero della mia linea cellulare prepaga e glielo do ma poi vogliono anche il documento a parte che non so in che modo gli posso far pervenire il mio documento ma non voglio neanche allora io dico vale la pena restare in facebook e questo è un qualche cosa che dico a tutte e tutti voi che mi seguite già mi avete visto più di 123 mila volte in tutti tutti i video vale la pena rimanere in facebook perché ti trattino in questo modo che non credono che tu esisti e ti vogliono fare mille verificazioni quando questo non succede con google plus non succede con Twitter, a me non mi è mai successo, e non succede neanche con Instagram. Vabbè, come dire... Ognuno ha i mezzi sociali che si merita. Se uno accetta questi sopplussi da Facebook e ci rimane, vuol dire che gli piace. A me questi ostacoli che ti mette Facebook mi rattristano, mi sconsolano, anche perché uno si affeziona al proprio account, non che sia di vitale importanza per me avere Facebook, ultimamente quasi non lo usavo più, ci attualizzo solo le mie pubblicazioni di YouTube, però uno si affeziona e poi rimane qualcosa di tuo, è ingiusto che te lo tolgano così, con queste sottigliezze questi cavilli burocratici queste bassezze per avere informazione personale perché non lo fanno per un altro motivo infatti tollerano gli spam tollerano incluso i messaggi offensivi c'è molto nudo molto pornografia in eh, facebook c'è di tutto eh, anche cose terroristiche però se la prendono con l'utente che non può verificare la sua identità. E poi ti iniziano a chiedere eh, documento, carta di credito, eh, numero del cellulare, indirizzo, codice postale, eh, fatturazione, IVA, qualche bolletta della luce, del gas. Devono incrociare dati. Ma chi sono loro? Un ente governativo che deve incrociare dati? Ma come mai la maggior parte dei servizi che ti danno posta elettronica e altre cose non ti chiedono tanta informazione come facebook è strano perché violano tanto la privacy per ridarti il tuo account quando prima funzionava bene e quindi come dire facebook peggiora ogni giorno poi una cosa chiusa io vedo che ci sono molti più vantaggi a stare in eh, google plus che non in facebook e che non ti penalizzano se gli manca informazione a loro chiudendoti l'account cancellandolo a volte cancellano arbitrariamente una account. diciamo che ci rimarrei molto male perché ci ho lavorato più di sei anni al mio account di facebook gabriele ezekiel però non è che ho avuto molto seguito certo mille iscritti però sono convinto che quasi nessuno mi seguisse e poi i like che i miei post ricevevano erano di 1 3 4 nulla di più quindi voglio dire quasi nessuno mi ha letto non posso dire che ecco io voglio immaginare se una persona ha eh, decine di migliaia di fans o centinaia di migliaia di fans in facebook e gli chiedono la verifica di usuario facendogli riconoscere degli iscritti Ecco, uno che ha 100.000 iscritti o 10.000 iscritti, come se li fa a ricordare tutti? Allora ti cancellano l'utenza. Poi magari non la puoi riaprire con lo stesso IP o con lo stesso MI. Quindi ti scocciano. Perché ti scocciano così? Ti scocciano così per un semplice eh, fatto. Innanzitutto perché vogliono dei dati il più veritieri possibili, perché vogliono vendere la tua informazione cosa che per il momento non fanno in google plus perché in google plus loro vogliono vendere a te informazione e poi un'altra cosa che facebook è rimasto sempre più ristretto agli iscritti allora se tu vuoi che tutti gli altri di facebook visto che tutti si fanno i cazzi loro in facebook, vedano i tuoi post ogni volta per esempio, che io in un gruppo o in una pagina pubblico un'informazione, Facebook mi faceva prevenire il messaggio «Vuoi pubblicizzare questo post? Vuoi pubblicizzare questa foto, questo video?» «E ti offrono un tariffario. Se paghi un euro, 10 euro, 100 euro, quante più persone puoi raggiungere? 200 mila, 2 milioni?» Per esempio, le pagine e i gruppi di Facebook hanno fini commerciali. Per diffondere il proprio commercio, ma io ho aperto delle pagine dei gruppi in Facebook senza voler uh, fare nulla di commerciale, solo per esporre le mie idee. In Facebook tutto è commerciale, allora eh, loro non tollerano che l'informazione non sia corretta al 100 per cento circa di un profilo, e poi vogliono che uno quando si scrive in Facebook per diffondere. Eh, qualsiasi cacciata pubblichi, come quelle che a volte pubblico io, che solo per comunicare ai miei amici, loro vogliono che, che tu la possa diffondere, tu gli paghi dei dollari a loro, allora te le diffondono fra tutti gli iscritti. Ma va bene, ma per diffondere qualche cappellata, qualche battuta, qualche moto di spirito devo pure pagare. Ciapa qua che ti pago, dai! E infatti con questo video voglio dirvi a tutte e tutti voi, se ancora non l'avete capito, che se non mi vedete più in Facebook, sempre se mi seguivate in Facebook, non fa niente, non me ne frega, io non certifico più nulla, mi hanno rotto il cazzo questi qua, a forza di chiedere certificazione, certificazione di utente, non si fidano che sei tu, non si fidano che sei tu, e, e un giorno che dovevi entrare per vedere se ricevevi un messaggio non puoi entrare, perché... E la, la certificazione di utente attraverso il riconoscimento eh, di iscritti poi ti chiedono le mail poi ti chiedono il documento poi ti chiedono il numero del cellulare allora io basta perché ho provato molti media molti eh, network social group e queste cose qua per quanto riguarda il migliore fra tutti i gruppi sociali c'è google plus poi instagram E infine, eh, non so, Twitter. Ma Facebook sta per me, ha perso molta qualità con tutte queste comprovazioni di utenti, eh, incluso i5. Beh, adesso scusatemi, mi stanno chiamando dal vivo. Eh, ci rivediamo dopo. Ha chiamato il telefono. Trin! E io ho risposto. Ma adesso sto di nuovo con tutti voi. Anzi, adesso già si fa, sta facendo scuro. Sono le 5:37 17:37 e, e devo uscire. <coughs> Poi, chissà come è venuto questo video. Ma io vi dicevo allora, perché <coughs> è da oggi, dalle 3, dalle 4, questa eh, devono verificare l'identità dell'usuario e ti fanno scegliere fra le foto dei tuoi contatti io ne ho 900 come gabriele zecchieri ma anche c'ho la cont santencian di facebook io non me li ricordo tutti ma chi se li ricorda tutti ma addirittura quando mi ricordo chi e non mi ricordo il nome perché non so se ci avrò un alzheimer precoce poi vado a mettere il nome e il bottoncino di enter non, non c'è grigio c'è solo seguente eh, avanti in blu allora se tu schiacci il bottoncino blu bluff, hai risposto comunque male perché devi mettere enter quindi sono anche dei figli di puttana perché ti mettono la trappola l'altranello. tranello ma io dico tratta bene i tuoi clienti e con tutte le cose che ho detto prima che loro vogliono venderti la tua identità i tuoi dati personali che loro vogliono venderti la pubblicità, la pubblicazione, la propaganda dei tuoi post, incluso quando sono solo dei comunicati per i tuoi amici, ma loro dicono lo devi distribuire in gruppi, in aree geografiche, insomma, loro vogliono soldi quelli di Facebook. Quindi, io mi trovo meglio con i 5 HI5 e con Google Plus se non mi trovate più in facebook come gabriele zecchielo come Sant'Enchan, eh, cercatemi in google plus io non, non starò più in facebook perché mi hanno rotto le palle con queste eh, verifiche verifiche di usuario che poi sono complicate vogliono addirittura il documento l'ultima bolletta dei servizi eh, il numero del cellulare che ti richiamano ti danno un codice tutto un casino già l'ho fatto un anno perché questo gabriele ezekiel di facebook ce l'ho da prima del 2010 forse dal 2006 ma oh, da, da sei o da da 6 o da 8 anni no di più 2006 2016 stiamo a 2015 o oh, da 6 o oh, da 9 oh, anni oh sono sempre io da nove anni e mi rompono il cazzo con questo di verificare l'utente e scegli il nome delle immagini che ti facciamo vedere ma sceglie questa gli dico io infatti eh, cerco nuovi gruppi sociali nuovi media no, reti sociali mi sembra che google plus sia la migliore troppe meno la minchia. Eh, vabbè allora questo è stato il mio messaggio che mi sono un po scacchiato eh, scusate, magari se è risultato eccessivo. Allora vi ringrazio di seguirmi gli ultimi video li ho fatti in bassa risoluzione perché li ho caricati, li ho fatti e caricati direttamente con il mio Samsung Galaxy young 53 60. Non ho il tablet perché dal centro tecnico dove mi hanno chiamato ieri o l'altro ieri per ritirarlo, l'ho lasciato ancora lì perché non l'avevano riparato bene del tutto eh, avevano riparato i microfoni però riesce a collegarsi il tablet al pc da scrittorio ma non accetta i pendrive quindi è un casino l'hanno riparato a metà gli hanno messo la placca madre nuova ma la placca madre funziona a metà non si sa perché ma continuerò a fare dei video questo non lo caricherò in bassa risoluzione ma lo gli darò formato 960 per 720. Beh, allora vi saluto, ciao, grazie di seguirmi. Il vostro Sant'Enchan.